Alla collaborazione interistituzionale in forme che adesso siamo qui per questo, per cominciare a capire eh, come e cominciare a declinare questa eh, collaborazione, cosa significa, chi coinvolge, in eh, che tempi. Quindi, bene, io ringrazio davvero tutti i, i presenti di questo primo tavolo, i contributi sono stati tanti e gli stimoli eh, altrettanti. E ora faccia, entriamo diciamo, nel merito di quella che è, grazie ancora all'assessore, al direttore generale, ah, grazie. Ah. E, entriamo... Nel mentre che facciamo il cambio di tavolo e riavviamo lo streaming, ehm, introduco... Grazie ancora. Introduco quindi il, ehm, la seconda sessione di questa eh, mattinata ehm, in cui diciamo, cominceremo a eh, definire il programma di lavoro che abbiamo immaginato per i il, per il prossimi mesi e forse direi per, per il prossimo triennio e quindi eh, chiamerei qui al tavolo con me a dividere questa responsabilità il professor Roberto Balsani, presidente dell'istituto per i beni eh, culturali della regione, nonché anche presidente del sistema museale di Ateneo ehm, dell'Alma Mater e quindi diciamo in, uh, in questa doppia veste, ma io lo voglio vicino a me come presidente in questo momento dell'istituto, e il dottor Claudio Lombroni che è responsabile del servizio Biblioteche, Archivi e Musei dell'Istituto. Ecco, insieme adesso cercheremo di delineare la eh, nostra proposta di lavoro, sia in termini culturali che in termini poi più operativi. E quindi do volentieri subito... Ah, ecco si è sposato qua al computer, benissimo da volentieri subito la parola al professor Balzani che nel, nel suo modo molto efficace ci porta dentro la questione cioè la lettura contemporanea del patrimonio dei musei